la parola al consigliere De Luca, sempre 5 minuti più 5 minuti. Okay, tanto me ne basteranno meno. Signor Sindaco e colleghi consiglieri, se la scorsa settimana la nostra portavoce in Parlamento, Tiziana Ciprini, non avesse presentato l'interrogazione urgente al Ministro dello Sviluppo Economico, Guidi, non avremmo avuto notizia dei dettagli dell'incontro in programma per il 17 luglio. Le risposte del Ministro hanno tentato di mescolare le carte, a nostro modo di vedere, in maniera inaccettabile, fino a comunicare un poi subito smentito slittamento della presentazione del piano industriale al mese di agosto. Il Movimento 5 Stelle ha perfino ricevuto pressioni per ritirare l'interrogazione dal question time, che abbiamo prontamente rigettato al mittente. Ciò che è inconcepibile è l'arroganza mascherata all'interno di un guanto di velluto con cui vengono esclusi dai tavoli i lavoratori. Ci chiediamo se questo comportamento dei vertici tedeschi della Dissen Group sarebbe stato anche solo lontanamente immaginabile in Germania, dove i lavoratori fanno parte dei consigli di amministrazione delle aziende e dove nemmeno una riga esce senza che i lavoratori ne siano a conoscenza. È per questo che chiediamo al sindaco di non partecipare a nessun incontro e venga a cui venga negata la presenza delle RSU dell'Ast e dei parlamentari umbri al tavolo di Palazzo Chigi. Ribadiamo anche in questa sede la necessità di intervenire prima che il piano industriale venga presentato, eh, prima del 17, dove ci troveremo a prendere atto di decisioni che sono state già prese. E' bene ricordare anche ora che a te che Terni ha già pagato. Perdendo la lavorazione del magnetico, da cui ha avuto origine una vera e propria operazione di ridimensionamento, a fronte della promessa mai mantenuta di nuovi posti di lavoro attraverso il patto di territorio, investimenti da parte del governo, della regione e del comune, ci chiediamo che fine abbiano fatto questi soldi e indagheremo per far chiarezza e trasparenza su come sono stati spesi. Ad oggi c'è uno strano sentore nell'aria. si peggia lo spettro di scelte che spazzano via anni di progresso anni di conquiste di diritti e di dignità, lo spettro di situazioni come quelle avvenute all'Electrolux e a Pomigliano d'Arco. Vogliamo ricordare a tutti, con fermezza, che non esistono lavoratori di serie A e non esistono lavoratori di serie B, che siano essi interni all'AS o che facciano parte di aziende esternalizzate, e che qualsiasi abbassamento dei livelli occupazionali del sito sarà un colpo al cuore della città. Oltre al noto rapporto semestrale sull'economia ternana, curato dall'osservatorio provinciale istituito in prefettura, da cui emerge la riduzione del numero di imprese attive e di occupati, delle esportazioni e delle importazioni, l'aumento delle persone in cerca di lavoro, la contrazione dei prestiti e il peggioramento della qualità del credito, calo delle presenze turistiche, si aggiunge oggi anche una classifica stirata dal sole 24 ore. Che sulla base delle analisi di dieci indicatori che vanno dai risparmi in banca al numero di disoccupati, dal reddito pro capite al rapporto della presenza di giovani laureati e non, in cui Terni è la quinta peggiore realtà italiana, vede Terni tra le dieci realtà italiane e province che hanno subito di più la crisi, a dispetto di quello che ci è stato detto fino ad oggi. Battaglie come queste... Non si vincono con l'individualismo, ma solo attraverso l'unità dei lavoratori e di tutta la città. Se qualcuno pensa che questa onda devastante possa lasciarlo illeso, non ha consapevolezza della reazione a catena innescata da un eventuale ridimensionamento, sia sotto il profilo produttivo che sotto il profilo occupazionale. e Credo che tutti quanti dovremmo avere bene a mente un principio, il fatto che da soli non ci si salva mai. Grazie.